Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la ricetta del Dalgona Coffee. Questo caffè ebbe una vera e propria esplosione durante la quarantena, quando in uno show televisivo asiatico l'attore Jung Woo chiese ad un barista un caffè. Questo si mise a preparare una cosa davvero particolare. Mischiò caffè solubile, acqua e zucchero insieme fino a creare una mistura di un colore marrone chiaro. Poi ci aggiunse latte e ghiaccio e creò questa meraviglia che l'attore assaggiò e disse che gli ricordava le merendine dalgona. Letteralmente dal coreano significa le calecca coreano. Le origini del biscotto dalgona risalgono agli anni 50 quando i soldati americani davano dei dolcetti ai bambini coreani. Le mamme di questi bambini, per cercare di rifarli per i loro figli, facevano un caramello, lo bruciavano in padella con acqua e zucchero e poi aggiungevano bicarbonato di sodio. Si creava un composto molto spumoso che poi veniva lasciato a raffreddare, con un a pasta si facevano delle forme rotonde e si creavano questi biscottini che venivano venduti nei locali come le leca oppure come dolcificante per i caffè. Il Dalgona Coffee è una bevanda fresca ed estiva, facile e veloce da preparare. Iniziamo! Prendiamo del caffè solubile, dove la qualità è indispensabile per realizzare la ricetta. Mettiamo 3 cucchiai, circa 15 g di caffè solubile in una ciotola, dove aggiungiamo 3 cucchiai di zucchero di canna integrale, circa 45 g e 3 cucchiai di acqua fredda, circa 30 ml. Mescoliamo a fruste spente per amalgamare bene gli ingredienti, poi montiamo per 2 minuti, fino ad ottenere un composto spumoso, leggero e cremoso. Prepariamo il dalgona coffee classico. In un bicchiere mettiamo dei cubetti di ghiaccio, poi riempiamo di latte freddo fino a tre quarti e mettiamo la nostra crema caffè. Molto leggera, tanto da ricordare una nuvoletta che galleggia sul latte. Con un cucchiaio spalmiamo fino a coprire tutta la superficie e per design facciamo dei riccioli. Completiamo con una cannuccia. Un'altra variante più golosa è quella al cioccolato. Spalmiamo del cioccolato fuso lungo i bordi. Aggiungiamo il ghiaccio e il latte freddo. Poi completiamo con la crema caffè. Decoriamo con del cioccolato grattugiato e dei riccioli di crema. E voilà! Due bevande fresche e golose perfette per il caldo estivo. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo questi deliziosi dal gona coffee. Iniziamo da quello classico! Da una carica pazzesca! È bello fresco, goloso, cremoso! Un'alternativa perfetta al classico caffè! Perfetto per queste giornate tomide. Adesso invece assaggio la variante al cioccolato. Sapete bene che adoro il cioccolato e in questa variante sta veramente bene, donando quel tocco in più che lo rende estremamente goloso. Insomma sono entrambi deliziosi, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui.